Grazie Cosmo. Buonasera a tutti, eh, sarò brevissimo, eh, intanto lasciatemi ringraziare, non lo faccio per retorica, la regione Calabria e il comune di Limbadi perché eh, abbiamo sempre un'accoglienza meravigliosa quando veniamo qui e ripeto non è retorica. E in qualche modo questa storia testimonia un po' proprio eh, il legame e l'affetto che consegue a queste, anche a questa bella accoglienza che sempre ci fate. Io ero eh, circa due anni fa, se non ricordo male, appena eh, insediato come vicepresidente nazionale, e Carlo Castellucci che oggi è il segretario generale mi portava a conoscere un po' il territorio della nostra grande associazione e in quell'occasione insieme al presidente regionale della dell'Ampas Calabria eh, passiamo per l'invadi. e eh, Carlo eh, per primo eh, si accorse che forse ci poteva essere una necessità in cui la nostra rete nazionale avrebbe potuto farsi parte attiva nel cercare di, di, di portare un aiuto, una soluzione a una consociata eh, sul, sul territorio ed era appunto l'ambulanza. Come il Presidente eh, ha eh, poco fa raccontato, poi eh, la storia è andata avanti e nell'arco di un po' di tempo siamo riusciti, a sono riusciti a realizzare questo, questa, questa piccola, piccolissima impresa. Ecco, eh, io spendo due parole su eh, queste piccole imprese, perché eh, ANPAS è una realtà, l'Associazione Nazionale Pubbliche Pubblica Assistenza è una realtà, che parte proprio da quei caratteri, nasce da quei caratteri che i sindaci eh, hanno evidenziato nei loro interventi, nasce dalle persone, nasce dalla solidarietà che si crea rispetto ai territori in cui si vive, eh, delle persone che ci abitano. E si costruisce nell'arco di 150 anni, associazione per associazione, fino ad arrivare a circa oggi mille sedi associative in tutto il territorio italiano che compiono ogni giorno gesti di solidarietà in sinergia il più possibile con le istituzioni locali, eh, sede in cui sono ospitati eh, migliaia di volontari, parliamo di quasi, anzi oltre oggi 100.000 volontari in tutto il territorio italiano, 300.000 associati, soci che sostengono queste pubbliche assistenze su tutto il territorio e sono persone che in ogni momento sono presenti nelle necessità dei loro territori, sono una risorsa, sono un valore sociale enorme e hanno un potenziale che, come proprio eh, chi mi ha preceduto eh, negli interventi cercava di descrivere, un potenziale in continua evoluzione. Ci sono nelle piccole e nelle grandi emergenze, ci sono state nelle tante catastrofi, eh, che hanno interessato i territori delle nostre regioni, in Emilia io stesso eh, nell'ultimo terremoto emiliano eh, sono, sono partito nel, nel primo contingente per, eh, per, per portare soccorso in Calabria eh, in più di un'occasione eh, durante il terremoto del centro Italia e oggi ancora in questa grande pandemia lo sforzo dei volontari è stato enorme. Pertanto l'unico invito, l'unica cosa che mi sento di dire a tutti voi, che ringrazio ovviamente per la presenza, è abbiate cura delle vostre associazioni sul territorio, abbiate cura delle vostre pubbliche assistenze, perché sono davvero una risorsa davvero, davvero importante.